Io ho un ricordo, un ricordo, un ricordo di quelli che non passano mai, di eh, essere esclusa dalla terza elementare. Io ero una bambina qualunque, di una famiglia ebraica atea, quindi non avevo mai frequentato... Non conoscevo neanche nulla della, delle mie origini in modo particolare. Frequentavo una scuola pubblica vicino a casa e facevo, avevo fatto la prima e la seconda elementare, una bambina qualsiasi, normale, bravina, niente di speciale. Ma mi piaceva molto andare a scuola, ero figlia unica, stare con le bambine, la maestra, andavo molto volentieri. E fu terribile sentirmi dire, nell'estate del 1938, che per motivi di nuove leggi, io e tutti i bambini ebrei italiani, io non avrei più potuto andare a scuola, alla scuola pubblica. Da quella sentirmi esclusa, Devo dire adesso ho 92 anni, quasi, compio tra pochi giorni, ma quel sentirmi esclusa dalla società così come doveva essere per le leggi razziali fasciste non mi è mai passato. Ma non solo per tutto quello che è successo dopo, di drammatico, di tragico, alla mia famiglia e anche a me, soprattutto alla mia famiglia ma proprio quell'idea di essere una bambina che nessuno vuole al di fuori della sua famiglia, dove è molto amata. Ecco questo è il punto principale della mia vita prima della prigionia. L'arco temporale da quell'esclusione della scuola all'esclusione della società fino a poi a portarmi a essere Arrestata, essere in eh, carceri italiane, poi deportata e poi la perdita di tutta la famiglia. Sono dei traumi tali vissuti oltretutto nell'età. Io avevo 13 anni quando sono stata arrestata. Sono dei traumi tali per cui è molto difficile guarire da questi traumi. Io sapevo benissimo perché mi sentivo così e perché ero diventata quella ragazza e non un'altra ma ci sono voluti 45 anni dalla fine della guerra ci sono voluti l'amore di mio marito per fortuna incontrato prestissimo proprio qui a pesaro che amo tanto anche per quello ci sono voluti tre figli, la gioia della maternità quando credevo che non avrei potuto neanche diventare mamma, e poi una vita normale, una vita di lavoro, una vita di basso profilo, una, una vita fatta di grandi affetti familiari, di grandi silenzi, silenzi anche in casa, silenzi con gli amici silenzi con la gente perché un racconto come il mio che a me costa ogni volta tantissimo soprattutto allora subito dopo la guerra non era capito non era ascoltato non c'erano neanche ancora tutte le notizie che ci sono state dopo sui campi di concentramento per cui sullo sterminio poi non si sapeva e non si voleva neanche accettare questo mi aveva fatto fare una scelta una scelta con, con tutte le lettere maiuscole una scelta gridata una scelta silenziosa ma gridata dentro di me che non avrei parlato mai invece poi appunto l'amore di mio marito una vita familiare normale. Questa normalità per me è sempre stata molto importante. Quando sono diventata nonna, dopo 45 anni di questo silenzio, sono diventata nonna e il fatto che quella ragazzina lì che nessuno aveva voluto e che a cui erano capitate tutte quelle cose fosse diventata nonna, quindi il pieno, il massimo della femminilità, del, del, dell'essere riuscita ad avere una famiglia e che arrivava addirittura alla seconda generazione, mi ha scosso e siccome erano anni che io pensavo di non aver fatto il mio dovere, non solo verso i miei adorati familiari sterminati per la colpa dei nati ma tutto quello che avevo visto con i miei occhi e quindi erano anni che io mi tormentavo senza dire niente a nessuno sul fatto di non essere capace di parlare di questo argomento e la nascita di Edoardo ha fatto sì che timidamente, perché non avevo mai parlato al di fuori degli strettissi, strettissimi parenti, amici, poi neanche, ha fatto sì che io con grande modestia e umiltà e conscia di non essere un'oratrice abbia cominciato con amiche che insegnavano perché il, la mia, il mio punto di riferimento è stata sempre la scuola, prima a un gruppetto, poi a una classe, poi a due classi, e poi a cinque classi, e poi a rendermi conto che ce la facevo, che riuscivo a parlare e che anzi mi faceva benissimo, anzi che gli occhi dei ragazzi, l'attenzione dei ragazzi era importantissima, quindi ho cominciato a dire, no, meglio che parli a più persone, non a due classi, a cinque classi, ma a 300, ma a 500, ma a 3.000 e, e finché ho cominciato e sono stata in tutta Italia, sono stata anche a San Francisco, sono stata in Svizzera, là dove mi hanno invitato, sono andata. Io non sono ottimista, non mi sono mai illusa che adesso io ho parlato e tutti sanno, no, assolutamente non è così. È una minoranza assoluta, quella che io ho raggiunto, anche se ormai ho parlato per 30 anni tantissimo. E finché avevo mio marito, il ritorno a casa dopo questo vomito spirituale che io avevo avuto nella testimonianza, era trovavo subito chi mi diceva, amore mio, ti sei stancata, adesso riposati. E dopo è stato più dura, molto più dura, quando lui si è ammalato e poi è mancato, perché, perché dopo ero sola. Ma D'altra parte il mio racconto è mio e quindi sono io che non ho bisogno di andare, non ho avuto mai bisogno di andare da uno psicanalista perché forse avrei spiegato io allo psicanalista visto che lui non era stato a Auschwitz come si parla con una che c'è stata. Come nonna io non sono quella nonnina che stava a casa a fare la calza, io sono molto proiettata verso tutto quello che succede: sono informata. La mia carica di senatrice a vita fa sì che sia contatto con, con giornali e giornalisti. E, e, e da un po' che io vedo questa Chiara Ferragni, bella, bionda, graziosa, anzi bella con i bambini belli, il marito che ama, eccetera, che ha 27 milioni di followers e quando ho letto che andando a visitare la Galleria degli Uffizi ha fatto sì che nei giorni seguenti quelli che vendevano i biglietti della Galleria degli Uffizi tutti contenti avevano quadruplicato, quintuplicato le vendite ho pensato che memoriale della Shoah di Milano che è un'opera importantissima storicamente vera perché è avvenuto lì il trasporto di migliaia di persone non solo ebrei ma anche eh, antifascisti anche operai che avevano scioperato cioè tantissime persone che sono state caricate sui treni e deportate intorno a quei binari c'è un luogo che si chiama Memoriale della Shoah che è così poco conosciuto in modo veramente antipodico all'importanza storica del luogo che poi è in centro Milano non è che lo devono andare a cercare chissà dove che ho pensato ma io vorrei farlo vedere a questa fanciulla che ha l'età dei miei nipoti e che ha 20 milioni di followers e allora ehm, è stata raggiunta la sua segreteria da una mia segretaria e lei mi ha telefonato in modo molto carino, molto diciamo un aggettivo che non è adatto a lei ma che invece ci sta bene: umile. E io le ho detto: Vieni a prendere un caffè da me, ma però senza giornalisti, che stiamo solo io e te. È venuta una mattina alle nove e mezza. Casa mia, veramente bellissima, anche vista proprio da vicino, è stata ad ascoltare e con lo stesso atteggiamento, pochi giorni dopo, siamo andati sempre io e lei, senza giornalisti, a visitare il Memoriale della Shoah. Ora, io non so se da questo adesso tutti i ragazzi andranno a visitare, è uno delle... Cosa posso dire? Dei, dei tentativi di lasciare una scia, considerando la mia età e considerando quali sono i tempi. Per cui, se la Chiara riesce a portare agli uffizi chi agli uffici non sarebbe mai andato, penso che la Chiara, volendo, e ho visto quello che ha scritto poi su Instagram, fotografie molto belle che ha messo: che ci sia qualcuno di più che vada a vedere un luogo storico in centro, la città di Milano. È vero, è stato un incontro molto affettuoso. Ma sai, sarebbe quasi impossibile, nonostante io sia diventata una che parla tanto, tradurre, diciamo, in, in poche battute cosa ha pensato quella bambina esclusa dalla scuola, che diventava una dei sei senatori a vita su 60 milioni di italiani. Io matto, siamo matti. Non ci potevo credere, mi sembrava una cosa assolutamente impossibile, anche proprio per il tipo di vita che, a parte le testimonianze, avevo sempre scelto di fare di basso profilo. E quindi sono stata. Prima mh, credevo che, che non fosse vero, perché quando mi hanno telefonato io mi trovavo in un negozio, cambiavo la pila all'orologio e mi ha chiamato una mattina una segretaria della segreteria qui al Quirinale. Io sì, stavo mettendo giù il telefono. No signora, sono la dottoressa la Pesca. della segreteria del presidente, non metta giù il telefono io. Ah, scusi, non per cosa non, non, non mi prende in giro? Insomma, io non ci pensavo neanche lontanamente, ma mai mi era venuta in mente una cosa simile che potesse capitare a me. E Invece, tra le tre e le tre un minuto, mi ha chiamato Mattarella e, e, e, e, e, e non era uno scherzo. Poi dopo arrivare a Roma entrare in senato trovare il mio posto rendermi conto che ero ero io non era un'altra devo dire che ogni volta che vado a roma faccio fatica a raggiungere il mio scranno lì dire ma è proprio il mio siete sicuri mi sembra sempre impossibile C Ho una una specie di dipendenza psicologica da Primo Levi perché lui è riuscito a dire quello che nessun altro è riuscito con le stesse parole e quando io gli ho scritto gli ho scritto scusi ma se lei dice che i salvati sono sommersi perché questa è la conclusione del libro in poche parole ah, io che mi credevo salvata sono sommersa anch'io e lui mi ha risposto non ci sono salvati Eli Wiesel è stato un letterato Eli Wiesel è diventato premio Nobel mh, perché era premio Nobel sotto tanti punti di vista io ho vissuto a 13 anni, poi 14, che ho compiuto nel lager e in fondo di quello che c'era fuori da lì non mi ponevo nessuna domanda. Quando uno è in quelle situazioni il problema immanente di, di come il tuo corpo resiste, di come eviti un, un, un percorso piuttosto di un altro, per esempio io lavoravo in fabbrica ed era molto importante essere operaia schiava, non mi sono mai permessa di ammalarmi, non mi sono mai permessa di fare una domanda, non mi sono mai permessa di farmi notare in nessun modo e non mi sono mai permessa neanche di pensare. Se no sarei diventata pazza. In campo non c'era niente da guardare, bisognava non guardarsi intorno. Per, per, per, essere, per essere meno disperati. Però alla notte, che arrivava anche presto, poi lunghe notti d'inverno, io mi ero fissata su una stellina che non sapevo che sarebbe stata poi un asteroide della mia vita e pensavo sempre, beh, io sono quella stellina, finché quella stellina brilla, anch'io sarò viva.